Metz, il programma di martedì, Bolelli, Granollers, in campo anche Pair e Gasquet. L'Italia perde due pedine sul veloce di Francia. Giannessi e Seppi lasciano senza sussulti Metz, fermati da Copile e Simone. Si aggrappa al torneo, invece, Simone Bolelli. Intravede il baratro, poi regola Umberts. Nel secondo match in programma sul centrale, affronta Granollers, fin qui in difetto nella stagione corrente. Ultima apparizione, per lo spagnolo, nel challenger di Segovia, quarti e disco rosso con Monar. Partita alla portata di Volelli. In precedenza, il georgiano Basilashvili duella con il transalpino Millot. W nel derby con The Skepper?. Milota proda nel tabellone principale e scruta il 25enne di Tbilisi. Da Milota a Paire Gasquet, la Francia propone le sue carte. Il duello tra Paire e Tzitzipas stuzzica gli appassionati. Talento alterno il primo, campioncino in rampa di lancio il secondo. Secondo turno Allus Open per Paire, KO con M.Drevin 5 set. Per il giovane greco, invece, titolo a Genova, su altra superficie. Parentesi vincente al challenger di Sdsecin per Gasquet. Una settimana di successi, la finale con F.Meyer. Torna ora tra i grandi, attende Istomin. 6-1 Il conto dei precedenti, il più recente a Montpellier, nel 2015. Infine, Almagro, challenger a Siviglia in rapida eliminazione, incrocia Benneteu. A completare il quadro, due partite sul campo n.1. Il LL Maden, battuto da Tzitzipas, gioca con Kicker, a seguire Gombos-Meno Gojovic. Kourth Central Starts at 11.00 am. 1 Str di Nicolò Zbasilashvili vs, Q, Vincent Millot. Not before 2 2.00 p.m. 1 Str di, Q, Simone Bolelli vs Marcel Granollers. 1 Str di, 7, Benoit Paire vs, Q, Stefano Stzitzipas. Not before 6 2.00 p.m. 1 SPR di, 6, Richard Gasquet vs Denis Tomin. 1 SPR di Nicola Almagro vs Julien Beneteu. Court 1 Starts 11 2.00 AM. 1 SPR di, LL, Yannick Maden vs Nicolas Kicker. 1 SPR di Norbert Gombos vs, Q, Peter Gogiozic.